Buon day, io sono barbuto ma non ho la barba Oggi è il grande giorno Tutti lo stavamo aspettando, tutti lo stavate aspettando Questo giorno è da segnare, è da segnare sul calendario Questo giorno è più importante di Natale, della vigilia, di, del mio compleanno Del vostro compleanno soprattutto È più importante di qualsiasi giorno È tornato qui con noi, pronto a colpire Hashtag il gran conquistatore Sono un gran conquistatore È proprio lui, Francesco È il niño! Proprio lui! Incredibile! È tornato a conquistare il cuore di chi? Oggi ragazzi mi fingerò un modello e non qualsiasi modello ma Francesco il nino è il modello e proverò a conquistare Bea, la mia ragazza. Cascherà nel tranello? Cascherà nella tartaruga di Francesco il nino? Dell'imbianchino? Del muratore con la pesca dei fuori? Francesco è il modello di Santo Savera? Il nigno, proprio lui. Madonna. Ragazzi ho sudato tantissimo per fare questa intro, ma sono emozionato. Sono emozionato. Sono emozionato. Francesco Nino è tornato, lo stavamo aspettando tutti. E quindi prima che questi video giornalieri finiscano ho deciso di farlo tornare. Qui con noi. Ok. Per non partire sprovveduti questa volta ho deciso di riprendere sempre il profilo di Francesco e Nino quello original e taggarmi da solo nelle foto Cioè con Francesco e Nino taggo Francesco e Nino nelle foto perché così se lei andrà a vedere nelle foto taggate ci sarà sempre Francesco e Nino e non sempre un profilo fake Ovviamente il profilo a fine video verrà cancellato perché l'ultima volta si è verificata questa cosa Che io ho creato il profilo di Francesco e L'ho cancellato E poi cosa è successo? Tante persone hanno creato profili di Francesco e Nino, Non veri perché quello vero ce l'ho solo io E hanno scritto a ragazze, a miei fan Dicendo sono Francesco e Nino. Loro sapevano che Francesco e Nino non esiste Però pensavano è Giuseppe Barbuto che mi ha scritto con profilo di Francesco e Nino? No Francesco e Nino è unico, inimitabile e sono io che non ha la barba E siamo pronti ad architettare questa missione Ci siamo Quindi scriviamo Dov'è il telefono? Ce l'ho a chi? Come primo messaggio ovviamente tipico di Francesco Scriviamo hey baby Con una festa pervertita E aspettiamo la risposta Quanto passerà? Un minuto? Due minuti? Dieci minuti? Un'ora? Un giorno? Non lo so Proviamo Non so magari non prende strano A semplicemente non ho visto il messaggio Semplicemente allora vi lascio qui lo screen del profilo aggiornato di Francesco e il Nino con le nuove foto. Abbiamo scelto foto ovviamente sempre con la pesca di fuori. <ride> Abbiamo scritto Bea. Aspettiamo, aspettiamo che risponda Per chi non avesse visto il video dove cercavo di rimorchiare mia sorella Dove c'era Francesco il nino che biancava con la pesca di fuori Vi rifaccio vedere tutte le foto Adesso vi scorreranno qui Abbiamo una sulla neve a petto nudo Ne abbiamo una dove è nel letto con il di fuori Perché a lui piace, a lui piace mostrare la sua pesca L Abbiamo un'altra sempre in un bel... Diciamo posto con la pesca di fuori e ne abbiamo un'altra che abbiamo messo anche come immagine profilo nuova aggiornata con lui è nudo ma che si copre con la tenda copre l'iguana ragazzi qua ci vuole una svolta ho appena controllato la chat e Beatrice vi faccio lo screen così rimanete aggiornati su tutto Beatrice Beatrice ha visualizzato e non ha risposto Comunque si sa che io sono un gran conquistatore. La mia domanda è: come si fa a visualizzare e non rispondere a Francesco e il Niño? Cioè, stiamo parlando di Francesco e il Niño. Brava, comunque, sono contento. Brava, brava, Bea. Brava, brava. Quando guarderai questo video, brava. Hashtag Brava, Bea. Attenzione, attenzione, attenzione. Ha risposto. Ha risposto, raga. Ha risposto. Sono un gran conquistatore. <ride> Sapete cosa ha risposto? Ciao, con un punto. Comunque si sa che io sono un gran conquistatore. Ragazzi qua Qua bisogna tirare fuori Francesco e Il Nino che vive dentro ognuno di voi Dentro ognuno di noi Soprattutto dentro di me Che sono il creatore di questo Francesco Io ora direi di, di scriverle Come stai? Hai bisogno di mettere a posto qualche porta Ok Con la risata finale Ha già visualizzato Incredibile Ha già visualizzato Incredibile Francesco Il oh, Nino Proprio lui. Però se va sul mio profilo vedrà che comunque nel modo in cui sistema le porte Francesco non ne sistema nessuno. No grazie. Comunque si sa che io sono un gran conquistatore. La indirizziamo noi? Magari non ha visto il profilo? La indirizziamo noi? Guarda le mie foto, ne ho già sistemate alcune. <ride> ha visualizzato di nuovo subito. Può essere un buon segno, può essere un cattivo segno, non lo so. Sta già scrivendo, sta già scrivendo. È incre incredibile, è, incre è incredibile eh? Ho già qualcuno che sistemi le mie porte Comunque si sa che io sono un gran conquistatore Se c'è una cosa che Francesco il Nino non fa È abbattersi Quella situazione sta diventando tragica Non dà nessun segno di cedimento Brava Bea Non dà nessun segno di cedimento Cosa possiamo far scrivere a Francesco? Ovviamente io direi. Ma io sono Francesco il Nino. Ragazzi non visualizza più subito Non visualizza più subito mi sa che mi sono allargato un po' troppo subito stavolta ho sbagliato, ho sbagliato qualcosa Aspettiamo Risponderà Ha visualizzato Ha visualizzato Raga non ci credo, non ci credo Bisogna mettersi in pista ma ha scritto, e quindi, ha, ha, ha, ha, ha, Comunque si sa che io sono un gran conquistatore. Sto sbagliando qualcosa? Non conosce Francesco Il Nino comunque, rendiamoci conto che Bia non conosce Francesco Il Nino Allora, fa, e quindi, ha, ha, ha, Cosa può rispondere un gran conquistatore come me? Ehm, vediamo un po'. Allora, Francesco Il Nino risponderebbe. Di dove sei? Cambiamo discorso. Io so già che è di Milano, però lei non sa che io sono di Barcellona. Ma che faccio gite scolastica a Milano, se ce n'è bisogno Sta scrivendo, sta scrivendo, non ti interessa Comunque si sa che io sono un gran conquistatore Mi sta mettendo in serie difficoltà Cioè io va bene, sono contento che la mia ragazza sia fedele Però, cavolo Francesca e Nino, un minimo di cedimento No eh, no, no Brava ragazza Bea, brava ragazza Però noi qua la vogliamo conquistare Ora le dirò Io e Bea la prima volta che siamo usciti, siamo usciti sui navigli quindi ora le scrivo, ti andrebbe di andare a fare un giro sui navigli? Perché sui navigli, punto di domanda, c'è interesse. C'è interesse. Ragazzi qua c'è interesse. C'è un segno di cedimento. E ora le diciamo, perché i navigli sono un posto importante. Eccolo Francesco Nino che attacca così, diretto, diretto, diretto. Attendiamo. Sta scrivendo, sta scrivendo. Mettiamo giù gli occhiali, che mi sa che portano sfiga qua. O perché ci sono tante porte e le vuoi sistemare? Faccina che ride. Allora, le cose qua sono due. Attenzione, aprite bene le orecchie, perché qua le cose secondo me sono due. O sta cercando di prendere confidenza piano piano, perché ride, sono riuscito a farla ridere. Oppure mi sta semplicemente prendendo per il culo. Mi, sc mi ha scritto tipo questa, punto di domanda. E mi ha mandato la foto di Francesco che aggiusta la porta con la pesca di fuori. Comunque si sa che io sono un gran conquistatore. E allora la domanda è, mi sta perculando o no? Scopriamolo. Adesso diciamo, ah ah ah, sei simpatica. Sei simpatica? Mi piaci. <ride> Oddio. Avete sentito? Qua è esploso qualcosa, eh? È via. <ride> è via. da casa sua che manda messaggi. Ha visualizzato. Ha visualizzato. Comunque si sa che io sono un gran conquistatore. E allora adesso aspettiamo. Secondo me... Francesco ha fatto colpo eh, con questa esclamazione È online e non risponde Comunque si sa che io sono un gran conquistatore Attendiamo att Sta scrivendo Lo so Ragazzi è difficile È difficile qua È difficile quella situazione Molto chiusa Non capisco Non capisco Sono contento eh, Sono contento Però non capisco Io sono un gran conquistatore Francesca e il Nino. Proviamo a rimarcare. Adesso le scrivo. Quindi andiamo sui navigli o no? È il momento della verità. Un attimo di silenzio, è il momento della verità. Ha risposto. È il momento. Ha risposto. Vi lascio un po' di suspense perché la risposta non ve la aspetterete mai. Suspense. Ve lo dico. Mi ha risposto. No. Virgola, Sono felicemente fidanzata Comunque si sa che io sono un gran conquistatore My girl My girl My boy Oh my girl Oh my boy Grande Bea Però che palle Ok allora è arrivato il momento di svelarci È arrivato il momento di svelarci Adesso le mandiamo una mia foto My, my girl ma girl, adesso inviamo una foto a my girl Col cane? Su questo profilo non ho, non ho i filtri. Ok, le ho inviato la foto. Le ho inviato la foto adesso chissà cosa risponderà. È arrivato il momento di uscire dallo scoperto. Ormai mi ha balzato palesemente mi ha balzato. Francesca Il Nino ha fallito anche questa volta. Incredibile. Ma quanto sei stupido mi ha risposto! Ma quanto sei stupido, non hai proprio nulla da fare te. Io sto registrando un video per voi. Francesco e Nino lo aspettavano tutti. Lei forse questa cosa non lo sa, ma Francesco e Nino lo aspettavano tutti. Sta scrivendo ancora, sta scrivendo ancora. Ma ha chiesto Francisco. <ride> ma come ha chiesto Francisco? Francisco e Nino si capiva che era fake, mai dire questa cosa. Comunque si sa che io sono un gran conquistatore. Questa è la storia triste di un Francesco Il Nigno balzato. Fatemi sapere se siete felici, se vi siete divertiti, io tantissimo. Sono proprio contento che Francesco Il Nigno sia tornato. Quindi commentate con hashtag Francesco Il Nigno, ditemi da quanto lo aspettavate. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, hashtag nuovo iscritto Oggi siamo stati bellamente balzati ma la prossima volta non accadrà Chi sarà la vittima della prossima volta lo deciderete voi Commentate con la prossima vittima con cui potrei provarci Potrebbe essere anche un maschio, eh. potrei fingermi una modella anziché un modello e provarci Comunque noi ci vediamo con un prossimo video Sono felicissimo che vi ho accompagnato tutto il mese ogni giorno con un nuovo video Vi ho lasciato per ultimo questo qua perché era il più importante e il più atteso Quindi condividetelo tutti e fate a sapere a tutti che Francesco Inini è tornato Io sono Barbuto ma non ho la barba Ciao